Il tempo corre, io sono sola, sempre di più. Chi amavo sai, eri il mio uomo da rispettare, da voler bene. Sei andato via? Nella mio poco ci volete, C'è grida il nome Si il nome è tu Ma inutilmente Tu non ci sei Sei andato via Sei andato via Le notte in segono, Sarà se tanto buio nei miei domani, ma sto aspettando la nuova luce. Sei andato via. e Oh Io voglio dedicare una poesia a un uomo dedicato al cavaliere Giovanni Rodunno Bravo. e devo de de dedicare queste due poesie perché non l'ho letto, tanto eh? spazio eh. a voi. E devo ringraziare a Saralli, eh, Teresa con suo marito e anche Manuela mia nipote che ci ha portato, eh, ecco devo Grazie. ringraziare, Grazie. anche la mamma di Maria Rita, eh? Eh, un applauso alla mamma e di... Allora, vedete come queste poesie, è molto importante perché esiste anche l'amicizia oltre alla morte. Questo libro l'ha dedicato a tutte le persone che ho conosciuto nella mia vita quindi lo, le ho portate nelle biblioteche, le ho portate alle sere, quindi le ho mortate tutte anche nell'edicola, mamma... vicino casa mia eh. c'è sta questo libro qua sì. anche eh, la mamma uh, Maria Panetta Petrarca e il papà Domenico Petrarca mm -hmm. allora questo è dedicato a carriere Giovanni Rotunno a un uomo ho un uomo attempato col pizzetto ai baffi, mi guarda e i suoi occhi attraversano la mia anima. Un sospiro ci unisce oltre le barriere del corpo, vi do la mano e la carezzo, sorridendo scompare l'affanno e il triste pensiero fugge. Abbiamo toccato l'amore che ci unisce oltre l'orizzonte della vita. Non era Eros, ma vera amicizia. Vera amicizia. <applausi> e ti ho fatto conoscere io, oh, ah, sì, eh! Sì, non ho fatto conoscere Magna Grecia! Magna nazionale. Allora. Internazionale! No, volevo dire, ma se non era Eros, eh. non era un peccato No! Però è, è un altro tipo d'amore questo! È un altro tipo d'amore! Eh <ride> così, <è>. eh! <ride> allora.